500 volte grazie a tutti quanti, siamo arrivati a 500 iscritti, un piccolo ma grande risultato per il mio canale grazie a tutti di aver riposto la vostra fiducia eh, seguendomi, mettendovi clic su youtube per seguirmi e ricevere gli aggiornamenti grazie a tutti, eh, soprattutto in questo ultimo mese siamo cresciuti tantissimo e sono sicuro che continueremo a crescere e per questo in questo video ho deciso di parlare di un argomento un po' più particolare che mi avete sempre chiesto eh, mi chiedete soprattutto via, via Instagram eh, quindi affrontiamo oggi il su quanto si possa guadagnare con il dropshipping su ebay e inoltre ho deciso anche di regalarvi un piccolo regalo che però ve ne parlerò alla fine del video quando eh, vi avrò dato le informazioni che vi interessano su ebay arriviamo subito quanto si può guadagnare su ebay con il dropshipping su ebay utilizzando fornitori come amazon o aliexpress questa domanda la, fan, la fate in molti soprattutto chi si vuole addentrare chi vuole iniziare a investire magari tempo, energie, denaro e eh, vuole sapere se ne vale la pena molti avete scritto che volete, come, volete provare a utilizzarlo come lavoro primario se è possibile, se è possibile, se le cifre lo permettono Ora, affrontiamo un attimo questo argomento, mi sembra che vi interessa tutti quanti. Quanto si può guadagnare? Allora, innanzitutto, la cifra che si può guadagnare va da 0 a miliardi. Cioè, questo deve essere, deve essere chiaro, non c'è una cifra precisa e ti dico, sai, inizia dovrà fare dropshipping su eBay eh, guadagni 500 euro al mese guadagni 5000 euro al mese se così fosse quello non si chiama più fare impresa non si chiama più eh, mettersi in proprio chiamatelo come volete si chiama avere un lavoro eh, in Italia si vi sicuro si chiama eh, lavoro stipendiato non è così fare impresa non, non c'è una cifra ok una cifra precisa non ve la posso dare non ve la può dare nessuno chiunque ve lo dica è un truffatore non date i soldi non comprate non comprate niente, chiunque vi dia garanzie vi sta cercando di rigirare, ok? Detto questo, però ovviamente possiamo farci delle idee, tutto dipende da, da vari fattori, prima cosa il mercato dove, dove vendete, il fornitore che utilizzate, la, la strategia che utilizzate, il margine che inserite, eh, quanti negozi avete, quanti annunci avete, dalle spese fisse che avete, da software che utilizza, ci sono decine di varianti che possono includere su, sul vostro guadagno. Eh, ma mediamente possiamo fare una media eh, prenderemo di riferimento la media mercato italiano se preferite o americano va bene, prendiamo di riferimento quello italiano eh, con, mediamente con circa 5.000 articoli poi dobbiamo fare una distinzione tra account flaggato account non flaggato fornitore Amazon, fornitore Aliexpress cambia però quello che vi posso dire è che se avete già 3.000 articoli 5.000 articoli okay, se utilizzate la strategia dei grandi numeri volete girarvi su cifre che vanno dai 1.000-1.500 mese eh, ovviamente variabili anche da, da, da tutti i fattori che abbiamo visto prima eh, poi ovviamente ragazzi per guadagnare perché poi dipende come dicevo dipende dalla strategia dovete vedere se dicevo che sai, perché ci sono persone Okay. che utilizzano la strategia del, della ricerca, come si fa con Shopify, la ricerca del prodotto, cercare il prodotto vincente. Eh, oh fare i grafici quanto è richiesto il mercato e quindi perdono magari giorni, ore a trovare un singolo prodotto, e lo mettono, quindi avranno dei negozi belli con pochi prodotti, potenzialmente dai 10 ai 100 prodotti, perché se operi così è ovvio che non puoi avere più di 100 prodotti, più di 200 prodotti, neanche la foglia nel tempo, prodotti ovviamente che venderanno, farai profitto, c'è gente che fa migliaia di euro con 100 prodotti, è in questione di strategia. Eh, che ora non affrontiamo in questo video ma ovviamente poi una, ci sono altre strategie come quelle eh, da me preferite sono le strategie dei grandi numeri quindi invece di operare con piccoli negozi ok, piccoli e pochi articoli operare con eh, una strategia di centro commerciale non, non, non essere un piccolo negozietto di, di provincia ma essere un grande centro commerciale dove puoi trovare di tutto quindi anche se ci va a finire la spazzatura per modo di dire nel senso che gli articoli Poco richiesti, ma comunque eh, la gente li trova e li può comprare, se la gente cerca una bicicletta li trova, se la gente cerca un microfono li trova pure, questa è la strategia dei grandi numeri, che ovviamente vi sconsiglio, ve lo sconsiglio, non venite poi a mandarmi le email dicendo seguite il tuo consiglio, no, non è, non è un consiglio, non usate questa strategia, questa strategia dei grandi numeri, non caricate 50.000 prodotti su ebay se non sapete come farlo, se non avete la struttura adatta, se non avete la strategia. Se, se vi interessa approfondire mi potete contattare, trovate contatti in descrizione, su Instagram, via email, dove volete Ma non è un consiglio, non caricate tutti quei prodotti, se non sapete come fare eh, Quindi, ovviamente, può diventare dalla strategia, quanti articoli avete, è ovvio che se avete 50.000 articoli e eh, il lavoro, cioè, rispetto a chi ha 10 articoli, 100 articoli guadagnate potenzialmente di più, anche con un account flaggato, se non sapete cos'è è un flaggato farò un video a breve, quindi iscriviti, metti like così mani aggiornato con tutte queste informazioni che ti arriveranno e, e poi tu dirai come faccio a gestire 50.000 articoli, 100.000 articoli, è facile, ci sono dei software che ti permettono, perché poi il vantaggio di ebay è anche questo, automatizzare tutto tu puoi automatizzare tutto il tuo business in modo che ti occupa pochissimo tempo tu immagina di avere un magazzino con 100.000 prodotti il lavoro è enorme, ti servono persone, ti servono decine di persone per, per, per organizzarlo invece su ebay ti basta, um, tu puoi, puoi gestirlo anche da solo tra l'altro un paio di ore al giorno con i giusti software ti automatizzano ho fatto altri video, fatti a guardare eh, presto usciranno anche le novità di software, c'è tutto, quindi vi eh, aggiornerò. Quindi tornando al fattore dei soldi, quando si può guadagnare, no, non c'è una cifra esatta, io ti posso dire se tu guadagni e applichi le strategie corrette che io dico in questi video e che continuerò a dirti, che approfondiremo tramite vari percorsi, puoi cominciare a vedere anche 1000 euro a mese con una strategia lenta e termine dopo i primi due mesi. Questo applicando strategie a basso rischio, quindi basso investimento, basso, basso rischio di sospensione, eh, gestire pochi prodotti, avere un account eBay già datato, utilizzare le immagini adeguate. Poi anche qua il fatto di strategia è ovvio che se hai un'immagine del 30%, io per esempio conosco persone americane che fanno dropshipping su eBay utilizzando fornitori come Amazon o Walmart o un Deepot sono fornitori americani che utilizzano un margine del 90% ma fanno, fanno pochissime vendite però guadagnano un sacco di soldi che rispetto a uno che mette un margine del 20% e del 15% faranno tantissime vendite in meno ma quelle quote che fanno importano un altro guadagno quindi queste persone solitamente gestiscono 500.000 annunci, 600.000 annunci quindi è ovvio, poi con i giusti software 500.000 annunci li automatizzi automaticamente tutto il processo di repricing, tutto il processo di gestione del magazzino e viene fatto tutto da software automatico quindi anche se i 500.000 annunci il tuo lavoro è limitato, è ovvio ci saranno un sacco di customer service, ci saranno un sacco di problematiche ma comunque è limitato, hai mezzo milione di annunci quindi anche se metto un 90% di margine Vendono molto di meno rispetto a che il 10%, ma avendo mezzo mezzolina di annunci, vendono tantissimo e, que e quei 20.000 a mese, 15.000-10.000 dollari. Stiamo parlando di venditori americani che conosco, se li portano quindi non c'è, non posso dirti una cifra esatta, non, non, non, non sarebbe possibile riprendere in giro. Ti posso dire potenzialmente, puoi arrivare a guadagnare migliaia di euro al mese. Dipende dalla tua strategia, è ovvio che se tu ti, ti dedichi. E trovi negozi, avvi 4-5 negozi, scali i limiti, fai un dei limiti come ti ho spiegato ci metti tempo, magari primi 3 mesi, 4 mesi, guadagni poco ma nel giro di un anno ti crei una struttura ramificata autogestita dai software dove hai 300-400 mila annunci è ovvio che poi quei 10 mila a mese te li porti quei 8 mila a mese, quei 6 mila, dipende dalla strategia ma ovviamente stiamo parlando di lungo termine, perché non esiste un business che ti dà sicurezza di soldi, esistono delle stime, delle statistiche che si possono fare. Eh, se la tua domanda, quindi si possono fare soldi su eBay, si, sì. si possono fare tanti soldi su eBay, sì. si può fare. non si può guadagnare niente su eBay? Sì, anche questo. È tutto relativo. Le potenzialità ci sono e ti dirò di più: rispetto a Shopify, dove devi investire soldi su eBay puoi iniziare anche senza investire quasi niente, ma questo ve ne parlo in un altro video eh, detto questo stavo dimenticando, c'è quel regalo di cui ti avevo parlato ragazzi, e questo speciale dei 500 iscritti ho deciso di regalare a qualcuno di voi 30 minuti di chiamata con me se vi interessano, non vi interessano non non partecipate eh, dove potrete farmi domande su ebay o su amazon, su paypal tutti gli argomenti che ho nel mio YouTube, anche Shopify se volete diciamo tutti gli argomenti che vedete nel mio canale potete parlare con me personalmente via videochiamata o chiamata come preferite 30 minuti e eh, possiamo farci una chiacchierata per partecipare mandate un'email a è eh, la mail? Ah sì, mandate l'email a eh, danieleuccio-contest-gmail.com, la trovate anche in descrizione, scrivete nel titolo eh, Contest 500 e in una breve descrizione del perché dovrei, dovremmo parlare, perché dovremmo sentirci. Grazie a tutti di avermi seguito, ci vediamo al prossimo video, ciao!